provvigioni agenti. Nelle provvigioni agenti, a seconda del nostro schema di provvigioni, qui ne ho fatto uno molto semplice e classico giusto per far capire la potenzialità dello strumento, ho dato due tipi di provvigioni, un l'11% per la vendita dei prodotti e il 16% sulla vendita di accessori, sul numero di quantità di pezzi e eh, prezzo di vendita e abbiamo qui la provvigione. Quindi nella prima riga abbiamo l'11% di 453.000 euro, che sono 49.000 euro. E lo vediamo per i nostri 5 agenti di questo esempio. Sull'anno 2011 sul venduto, sul sell out, per un totale di 308.000 euro di provvigioni, su un fatturato totale di 2.736.000 euro. Questo se voglio andare a vedere in percentuale rappresenta l'11,3%. E qui ogni singola gente può anche andare a vedere per dire eh, la sua performance per quarter. Posso prendere il Q4 2011, andare a visualizzare ogni singola gente quanto ha prodotto, quali sono le provvigioni. Così che dopo eh, si va a facilitare anche il pagamento ed eventualmente nel dettaglio posso vedere a chi le ha vendute, cosa, cosa hanno venduto e così via.